Vediamo il bilancio delle potenze nel motore asincrono nel suo funzionamento a vuoto, quindi in assenza di carico meccanico. In queste condizioni sappiamo che eh, la corrente assorbita dal rotore è uguale a zero, in quanto lo scorrimento viene ipotizzato uguale a 0. Se è zero la corrente nel rotore, sarà anche 0 la corrente di reazione statorica I2' quindi entrambe le correnti sono uguali a 0 da queste condizioni discende che la corrente assorbita dal motore cioè quella erogata dal, dall'alimentazione la Icon 1 sarà uguale alla sola corrente a vuoto I0 quindi la Icon 1 sarà in queste condizioni uguale alla sola corrente a vuoto I0 quella che eh, attraversa i parametri trasversali Se andiamo a determinare la potenza attiva assorbita dal motore in queste condizioni, risulterà sulle tre fasi essere uguale a tre volte la potenza della singola fase, quindi tre volte V1F I0 coseno di F0 fattore di potenza a vuoto del motore. Tenendo conto della relazione fra tensioni di fase, intanto abbiamo che il fattore di potenza a vuoto, il F0 rappresenta l'angolo caratteristico dell'impedenza equivalente del circuito equivalente a vuoto e quindi rappresenta l'angolo di sfasamento tra la tensione di alimentazione V1F e la corrente a vuoto assorbita I0 stavo dicendo quindi riportando alle tensioni eh, concatenate di alimentazione quindi Abbiamo la V1F data da V1 fratto radice di 3, quindi abbiamo la semplificazione del 3 con la radice di 3 e arriviamo alla classica formula del calcolo della potenza attiva per un carico trifase, radice di 3 V1I0 cos 0 con V1 con tensione concatenata I0 corrente di linea e cos 0 il fattore di potenza. Nel funzionamento a vuoto abbiamo che la potenza resa dal motore sarà uguale a zero. Perché la potenza resa è uguale a zero? Perché non essendoci carico meccanico, non c'è nessun trasferimento di potenza al carico e quindi la potenza resa per come è definita sarà ovviamente uguale a zero. Quindi adesso andiamo a evidenziare questa, questa considerazione nel funzionamento a vuoto la potenza resa dal motore è uguale a 0 se è 0 la potenza resa ovviamente sarà 0 anche il rendimento del motore nel funzionamento a vuoto avendo che l'espressione del rendimento generale è PR potenza resa diviso la potenza assorbita in questo caso chiamo con PA sarebbe la nostra p 0 questo sarà nel nostro caso è 0 diviso la potenza assorbita quindi ovviamente uguale a 0 il risultato quindi il rendimento del motore nel suo funzionamento a vuoto è uguale a 0 anche questa importante deduzione la evidenziamo adesso vediamo quindi le componenti della potenza assorbita la potenza assorbita p 0 sarà data soltanto essendo una potenza attiva sarà data soltanto da potenza che viene persa nel motore nel, nel suo funzionamento a vuoto non avendo potenza resa dal motore stesso quindi potenza persa significa perdite quindi adesso andiamo a determinare quali sono le perdite nel funzionamento a vuoto del motore. Se osserviamo il circuito equivalente, le perdite risultano facilmente individuabili. Abbiamo perdite nel rame nella resistenza degli avvolgimenti statorici, quindi per le tre fasi abbiamo 3 volte R1 per I0 al quadrato, corrente assorbita dal motore, quella che scorre negli avvolgimenti e questa rappresenta, abbiamo detto, le perdite nel rame, le indichiamo con pg0, perdite nel rame a vuoto e abbiamo le perdite nel rame, un'altra componente delle perdite è data alle perdite nel ferro che, quindi quelle dovute a esterici e correnti parassite che possiamo esprimere in, in dipendenti per, sulle singole fasi oppure, rimandiamo a dopo l'analisi per singola fase complessivamente il valore delle perdite nel ferro nelle tre fasi è uguale a G0 v1 al quadrato con v1 tensione concatenata di alimentazione, dopo vedremo come dimostrare questa quest espressione che per adesso lasciamo nella sua forma semplice, queste sono le perdite nel ferro, le indichiamo con pf, perdite nel ferro che si hanno nel funzionamento a vuoto. Le altre perdite presenti nel funzionamento a vuoto sono le perdite per attrite ventilazione, quindi perdite meccaniche dovute all'attrito sui cuscinetti sui quali ruota il rotore e l'attrito nell dell'aria nella rotazione del rotore stesso. Quindi abbiamo le perdite meccaniche che indichiamo come, con la sigla PAV. Adesso possiamo andare ad analizzare, come stavo dicendo, il, le perdite nel ferro per determinare, determinarne l'espressione. Quindi abbiamo che le perdite nel ferro rispetto al circuito monofase saranno tre volte le perdite. Per singola fase quindi 3 volte g0 per e1 al quadrato la tensione ai capi di g0 se approssimiamo la e1 con la tensione alimentazione v1f facciamo questa piccola approssimazione che semplifica i calcoli abbiamo che il, il valore del peritale ferro è 3g0 v1f al quadrato quindi passando alla tensione concatenata abbiamo 3G0V1 diviso radice di 3, il tutto al quadrato, quindi abbiamo V1 al quadrato, la radice di 3 al quadrato è 3, che si semplifica con il 3 che rappresenta le tre fasi, quindi alla fine otteniamo l'espressione G0V1 al quadrato, che è quella che abbiamo indicato nell'espressione generale delle perdite del ferro, nel ferro. Quindi Qui abbiamo dimostrato il valore delle perite nel ferro.